Non so se si sente perché c'è parecchio brusio in eh, aula. Questo consigliera eh, ha ragione, io chiedo mia, un pochino di, di silenzio. Avere un tono di voce alto. Eh, mi trovo. Velocemente volevo eh, intervenire in, in discussione generale perché eh, rispetto alla mia presentazione della delibera in cui ho invitato ovviamente le opposizioni a condividere, così come abbiamo sempre fatto in commissione, i lavori sui piani di zona, mi sembra invece, da come sta andando avanti la discussione, eh, che le opposizioni abbiano assunto diciamo una posizione eh, rispetto a questa delibera eh, abbastanza eh, diciamo, eh, non in sintonia con la proposta, eh, mettendo in evidenza alcune criticità. Allora voglio innanzitutto sgomberare il campo dal fatto che la Commissione urbanistica non, si, non viene depauperata di nessuna competenza e che comunque continuerà ad occuparsi dei temi di cui si è fin qui eh, occupata. Eh, inoltre eh, ci tengo a ribadire che il nostro regolamento prevede la possibilità da parte dei consiglieri eh, di presentare delibere di iniziativa consigliare così come fate anche voi da forze di opposizione, e che non mi sembra che quando presentate delle vostre delibere per dare una vostra linea le condividiate con la maggioranza quindi non c'è scritto da nessuna parte che la maggioranza del consiglio non possa presentare atti che per lei ritiene fondamentali e importanti, se poi in aula c'è la condivisione sui contenuti, quindi io inviterei tutti a restare più sui contenuti anziché di fare una sterile opposizione, mi permetto di dirlo, eh, diciamo eh, ci aspettavamo che comunque la condivisione avvenisse qui al momento eh, del voto. E, eh, quindi mi dispiace anche quanto detto dal consigliere Figliomeni in precedenza dicendo che la necessità di questa commissione dipende dal fatto che eh, la commissione urbanistica allora non ha portato avanti un buon lavoro e si ritiene di doverne fare un'altra. Diciamo, sono i fatti che smentiscono la sua dichiarazione in quanto penso che in questi mesi la commissione urbanistica sul tema abbia invece prodotto dei risultati notici. Come dicevo prima, raggiunti da amministrazioni eh, precedenti. Mi avrebbe fatto piacere quindi che gli interventi delle opposizioni fossero stati interventi costruttivi di condivisione di un tema piuttosto che eh, andare a cercare il pelo dell'uovo o creare eh, dei eh, pigliarsi a dei cavilli per creare diciamo, un po' di scompiglio in aula, quando credo che invece responsabilmente. Le opposizioni avrebbero dovuto accettare la proposta fatta da questa maggioranza e votarla senza eh, fare troppe discussioni inutili. Grazie. A lei.